Caro dottor Cottarelli un saluto da Bruno Risas. come lei ben saprà io sono un economista prestato alla musica lei d'altronde scandisce i ritmi dell'economia e quindi siccome entrambi ci occupiamo della salute sociale e finanziaria perché il mio è sempre stato un progetto dichiaratamente a scopo di lucro mi chiedo e le chiedo ma senza vaccino quanto ci costerebbe questa cura? Caro Buonorisas, io sono un musicista prestato all'economia. No, mi piacerebbe dirlo, ma non è neanche così. Uh, tra l'anno scorso e quest'anno il reddito italiano ha perso rispetto alla tendenza precedente circa 300 miliardi. E quindi, senza i vaccini, quest'anno sarebbe costato anche di più. Ma per fortuna che con i vaccini la ripresa ci sarà, quindi. È assolutamente necessario andare il più presto possibile con, con il piano vaccini, costi quel che costi, perché il risparmio che può derivare dal piano vaccini è ben superiore ai ulteriori costi dei vaccini stessi. Quindi avanti senza pensare alla questione del costo dei vaccini in questo momento, perché la priorità è quella.